Ma di questo incontro è appunto il rapporto tra arte e memoria, però lei nel suo intervento ha manifestato un certo pessimismo in, in direzione di questo rapporto, soprattutto nella società di oggi. Ci può... Non è un pessimismo, è una, una visione re realistica, nel senso che l'arte, è, la bellezza è la custodia della memoria. Quando l'arte e la bellezza stanno insieme, ma quando l'arte non vuole più la bellezza non sarà più la custodia della memoria. Oggi l'arte vuole originalità, successo e provocazione. Questo con la memoria non avrà nulla a che fare.